Eh, partirei da te Daniele chiedendoti intanto se ti va di farci un'introduzione generale di questo, eh, di questo volume che eh, inevitabilmente parla eh, del conflitto in Ucraina e appunto se ti va di farci un, un inquadramento generale anche alla luce degli ultimi, degli ultimi sviluppi. Grazie. Grazie Alessio, buonasera a tutti. Sì, eh, diciamo in questo volume di Limes intitolato appunto Tutto un altro mondo abbiamo cercato soprattutto... Eh, di delineare un bilancio di quella che a limes abbiamo battezzato Guerra Grande, ovvero la competizione geopolitica tra Stati Uniti, Cina e Russia, che è entrata nella sua fase più acuta in seguito all'invasione russa eh, dell'Ucraina. Eh, come possiamo vedere dalla, prima, dalla carta fondamentale, <coughs> dalla carta principale di questo volume. Eh, disegnata come sempre da laura canali in termini sostanziali eh, la guerra grande si traduce in una competizione triangolare e quindi delineare un bilancio della guerra grande significa analizzare l'impatto della guerra in ucraina e delle sue ramificazioni eh, sui tre lati eh, del triangolo stati uniti cina russia eh, tenendo sempre presente però che la guerra in Ucraina è certamente in questa fase l'epicentro della guerra grande ma quest'ultima non si riduce al teatro bellico ucraino. La competizione geopolitica tra Stati Uniti, Cina e Russia ha un carattere multidimensionale, si gioca su più livelli e su più teatri, c'è ad esempio una fondamentale dimensione economica che si combatte attraverso sanzioni e controsanzioni più o meno efficaci, c'è una apparentemente meno visibile dimensione cibernetico-tecnologica che si combatte sullo sfondo della partita tra Stati Uniti e Cina per il dominio nel campo dell'intelligenza artificiale, c'è naturalmente un'altrettanto cruciale dimensione energetica eh, che riguarda direttamente i paesi europei eh, che come vediamo da questa carta sono stati eh, costretti mh, dagli eventi a diversificare in fretta e furia gli approvvigionamenti di idrocarburi per ridurre la dipendenza dalle forniture di mosca che contestualmente ha fatto ricorso all'arma energetica eh, attraverso il taglio dei flussi di gas verso l'Europa. Senza dimenticare la dimensione alimentare, Russia e Ucraina sono due tasselli fondamentali e nel breve periodo difficilmente sostituibili della filiera agricola mondiale eh, nel loro complesso hanno un peso elevatissimo nelle esportazioni globali di cereali e di fertilizzanti eh, da cui dipendono decine di paesi sparsi per il mondo dall'asia sudorientale all'america latina passando per l'africa subsahariana e altrettanto ampie ed estese in termini spaziali sono le ramificazioni geopolitiche della guerra grande che si estendono dallo stretto di taiwan l'altro epicentro insieme all'Ucraina eh, della competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, alle Afriche profonde, passando naturalmente per il Mediterraneo e per teatri solo apparentemente secondari come ad esempio il Caucaso e i Balcani. Quindi delineato diciamo, il quadro complessivo della guerra grande possiamo, abbiamo azzardato alcune valutazioni naturalmente provvisorie sull'impatto di queste partite sui rapporti di forza interni al triangolo Stati Uniti-Cina-Russia a partire naturalmente dal lato russo-americano del triangolo, quello più esposto alle intemperie geopolitiche e in questo senso possiamo dire in modo piuttosto eufemistico che gli Stati Uniti sono in vantaggio e la Russia non sta vincendo e questo lo possiamo desumere molto banalmente dalla natura degli obiettivi perseguiti in questa fase da Washington e da Mosca. Oggi gli Stati Uniti si propongono essenzialmente di raggiungere tre scopi, sedare l'iperattivismo antirusso della Polonia, indurre il presidente ucraino Zelensky a negoziare una tregua con Putin, prevenire l'improbabile, ma possibile eh, disgregazione della federazione russa quindi la sconfitta totale del nemico che in questa fase la superpotenza non si sente in grado di gestire la russia dal canto suo ha avviato l'operazione militare speciale cioè ha invaso l'ucraina principalmente per spostare la prima linea di difesa cioè per allontanare la nato dai propri confini ottenendo un risultato esattamente opposto eh, lo possiamo vedere da questa carta che rappresenta proprio la posta in gioco massima della guerra grande per la Russia, cioè il tentativo di aggirare il sempre più asfissiante contenimento degli Stati Uniti, che premono sulla federazione russa dal Baltico, attraverso l'improbabile ormai ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, dalle pianure europee, attraverso i polacchi e gli ucraini, ma anche ad esempio dalle steppe dell'Asia centrale, attraverso il Kazakhstan che come l'Ucraina è una componente fondamentale della profondità difensiva russa e negli ultimi mesi soprattutto ha iniziato progressivamente a uscire dall'orbita geopolitica di Mosca. Quindi oggi la Russia eh, dipende, come mai negli scorsi tre secoli, dai turchi, perché come vediamo dalla carta gli stretti turchi, il Bosforo e il Dardanelli sono la via obbligata per aggirare il contenimento degli Stati Uniti e questo spiega le sempre più frequenti e sostanziose concessioni fatte dal presidente russo Putin al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Naturalmente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha comportato conseguenze rilevanti anche sul lato sino-russo eh, del triangolo della guerra grande. Poco prima dell'inizio della guerra in Ucraina Mosca e Pechino avevano stretto una partnership strategica senza limiti ma la guerra ha rivelato che in realtà l'intesa sino russa dei limiti ce l'ha e, e anche diversi eh, la repubblica popolare soprattutto sta iniziando a pagare pesanti conseguenze in termini economici ma anche e soprattutto in termini strategici a causa della guerra all'inizio dell'offensiva russa si ipotizzava che la rapida vittoria di Mosca avrebbe potuto ispirare Pechino a dare avvio a realizzare una manovra simile a Taiwan. Oggi la sconfitta della Russia in Ucraina ha fatto passare in vantaggio gli Stati Uniti anche su questo, su questo fronte, come ad esempio dimostra la quarta crisi dello stretto di Taiwan, innescata dalla visita a Taipei, della speaker della camera dei rappresentanti degli stati uniti nancy pelosi ad agosto e ehm, soprattutto l'invasione russa dell'ucraina ha compromesso in modo forse irrimediabile il cruciale snodo ucraino delle nuove vie della seta cioè dell'iniziativa geopolitica mediante la quale pechino intende sfidare l'ordine mondiale a guida americana quindi per queste e anche per altre ragioni lo scorso 15 settembre a Samarcanda. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso in modo diretto la propria insoddisfazione, la propria preoccupazione, il proprio malumore al suo omologo Putin chiedendogli o più probabilmente intimandogli di porre fine quanto prima al conflitto. Questo non significa che la Cina abbandonerà la Russia però significa che certamente all'interno della partnership sino-russa qualcosa è iniziato a scricchiolare. E Infine le conseguenze sul lato sinoamericano del triangolo della guerra grande, il lato principale che naturalmente viene influenzato dalle dinamiche che caratterizzano gli altri due lati e in questo senso certamente la sconfitta o comunque la non vittoria della Russia in Ucraina penalizza certamente la Cina e altrettanto certamente avvantaggia gli Stati Uniti che negli ultimi mesi hanno indurito in modo notevole la postura nei confronti della Repubblica Popolare, come dimostrano ad esempio eh, le sanzioni combinate da Washington all'industria cinese dei semiconduttori o appunto la quarta crisi dello stretto di Taiwan a cui abbiamo accennato prima. Eh, il primo incontro di persona tra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping, avvenuto due giorni fa a Bali a margine del G20, ha confermato le radicali divergenze geopolitiche tra Washington e Pechino, ma l'aspetto interessante però è che i due protagonisti della partita geopolitica per eccellenza hanno lasciato intendere di avere bisogno di tempo e che quindi in questa fase perlomeno non intendono portare eh, la competizione oltre il limite eh, dell'irragionevolezza, per usare appunto le parole dello stesso Biden. Io mi fermerei qui. Grazie, grazie Daniele. Uh, Agnese, tu ti occupi molto anche di, di Polonia, sei anche un'esperta della, della Polonia, anche alla luce diciamo, di, uh, delle notizie delle ultime ore, quindi dei missili che come saprete sono caduti in, in territorio polacco al confine con l'Ucraina. Uh, mi, mi viene da chiederti qual è il ruolo della Polonia in questo conflitto? Grazie mille. E, beh, allora, in, inizierei con il dire con il sottolineare come già eh, accennava Daniele che eh, la Polonia è nella posizione eh, in cui si trova adesso proprio perché ce l'hanno portata eh, gli Stati Uniti, gli americani. Quindi eh, in questo momento eh, la grande forza, il momento anche di ascesa che sta vivendo eh, la Polonia è anche... Eh, se vogliamo mh, contaminato da una grande forma di debolezza che è proprio questa dipendenza dagli Stati Uniti e ehm, di fatto è, la Polonia è un alleato prezioso degli Stati Uniti perché ehm, ricopre ed è in qualche modo appunto Washington le ha intestato il ruolo di eh, avanguardia del contenimento ehm, della Russia adesso recupero la mappa ecco qui eh, vediamo proprio questi paesi eh, colorati in arancione in questa mappa di Laura Canali eh, sono proprio i, i paesi del fronte orientale, eh, quelli più a contatto di fatto con la federazione russa e quelli che anche storicamente hanno eh, subito il, il dominio eh, del, del, dei sovietici e che eh, adesso si ritrovano naturalmente minacciati molto più esistenzialmente rispetto a questa invece parte eh, che vediamo colorata in blu, che è quella degli europei occidentali cui afferiamo anche noi. Eh, la Polonia si, po si propone proprio come ehm, appunto avanguardia di eh, questo schieramento eh, animato da un sentimento profondissimo di, di russofobia. Eh, naturalmente serve quindi a, a Washington per appaltarli quindi appunto il contenimento della, della Russia, dall'altra parte però come abbiamo visto proprio nelle ultime ore, ehm, proprio perché la posta in gioco è così alta, il rischio che queste crisi ehm, come eh, la, la caduta di questi missili al confine poi di fatto eh, con, con l'Ucraina però già in territorio polacco, il rischio appunto che queste crisi eh, di fatto prendano una direzione autonoma rispetto a, a quella che eh, vorrebbero impartirli gli americani. L'episodio delle ultime ore ha dimostrato eh, quindi proprio come da una parte appunto, la grande ehm, forza della Polonia sia eh, l'essere così importante per gli Stati Uniti ma eh, questa è anche la sua grande debolezza perché appunto le, la, la situazione è eh, rientrata nel meno, mh, in, nel giro di 24 ore eh, proprio in, immaginiamo eh, su suggerimento degli americani. La Polonia comunque ehm, in questo momento vive una fase di ascesa, eh, probabilmente gli equilibri europei dei prossimi anni dipenderanno da ehm, dal come la Polonia e ovviamente da, da molti altri fattori, ma nella fattispecie da come la Polonia deciderà di sfruttare questo capitale geopolitico che ha acquisito. In questo momento si sta semplicemente verificando tutto ciò che eh, la Polonia ha paventato negli ultimi anni, ovvero un ritorno di potenza eh, da parte della Russia, eh, diciamo, inascoltato questo eh, avvertimento fino eh, a poco tempo fa eh, e adesso invece terribilmente reale. Quindi ehm, da questo punto di vista la Polonia eh, in qualche modo eh, vede la, la nobilitata la propria eh, paura, la propria, il proprio terrore appunto di eh, finire nuovamente eh, sotto il dominio russo ehm, e eh, cerca di appunto sfruttare questa sua condizione. Nel, nel frattempo mh, ovviamente attua quindi diverse strategie, eh, un, una ovviamente la, la più evidente è l'invio di eh, ingenti mh, armamenti eh, appunto in, in Ucraina, ma anche attraverso ad esempio eh, l'accoglienza di, di profughi, quindi mh, si dimostra in prima linea nell'assistenza a questo appunto paese eh, sotto assedio ehm, e fondamentalmente persegue un obiettivo principale, ovvero quello di eh, far finire la guerra con anche la fine della federazione russa che nel momento eh, attuale appunto non, non può più esistere in questa forma per come Ehm, per, la, per la narrazione appunto ehm, che, che imposta la Polonia. Eh, lo fa cercando anche di sfruttare ad esempio le faglie etniche eh, presenti all'interno della federazione russa, ospitando ad esempio ehm, dei, dei, dei forum in cui si riuniscono appunto dei Ehm, delle, dei gruppi insomma, di, ehm, di rappresentanti di minoranze etniche che chiedono proprio la decolonizzazione della federazione russa. Quindi lavora diciamo, su più lati proprio per mh, far eh, indebolire eh, questa sua eh, storica vicina, sua storica rivale e per far sì che la guerra, il teatro in qualche modo della guerra d'Ucraina eh, possa esserle eh, fatale in questo senso. Dall'altra parte, e ehm, vengo alla seconda e ultima eh, nota che mi interessava sottolineare, mh, la Polonia in realtà ehm, non lavora solo con... Ehm, diciamo guardandosi a, a, ad est storicamente per la Polonia il nemico viene anche da ovest ovvero il terrore eh, della Polonia è quello di essere accerchiata tra Russia e Germania e mh, il, ovviamente l'esempio storico anche più eh, evidente è proprio eh, il patto di Molotov-Ribbentrop del 1939 in cui si è trovata esattamente serrata in questa morsa e, eh, il conflitto con la Germania, eh, per quanto entrambi appartengano al campo aeroatlantico naturalmente, non è affatto sopito, in qualche modo continua sotto altre forme e eh, un evento particolarmente significativo è quello di inizio settembre per cui la Polonia in un'iniziativa che a noi potrebbe sembrare quasi folcloristica se non anacronistica ha chiesto delle riparazioni di guerra per l'occupazione nazista del 39-45. È eh, appunto un anacronismo per, per noi. Di fatto, per questo paese, la storia, come diciamo spesso a Limes, non ha mai smesso di essere contemporanea. Perché vive ancora sulla propria pelle, eh, in qualche modo vive come molto recenti queste memorie e questo la porta proprio ad ingaggiare eh, appunto una forma di eh, comunque contrattazione anche con questo vicino in teoria alleato in pratica eh, rispetto a cui no, nutre un profondo sospetto soprattutto eh, anche con eh, la postura assunta dalla Germania dall'inizio della guerra molto autocentrata e eh, sicuramente molto, ehm, che suscita molta diffidenza nei, nei suoi vicini. Nella fattispecie non è importante se eh, la, la Germania ripagherà o meno queste, eh, questi danni di guerra che tra l'altro sono stati calcolati nell'ordine di circa 1.300 miliardi eh, di, di dollari, circa un terzo del PIL tedesco, ovviamente una cifra quindi anche calcolata secondo parametri Ehm, molto discutibili o quantomeno sono stati discussi il punto eh, è guardare a come eh, la Polonia nonostante eh, siano mutate le condizioni geopolitiche circostanti in realtà persegua sempre i suoi stessi obiettivi ovvero proteggersi da est e da ovest e nella fattispecie non potendo ingaggiare una, uno scontro diciamo, aggressivo come quello che la eh, porta ad opporsi alla Russia eh, con la, la Germania molto spesso il tenore dello scontro è a livello di dinamiche europee, quindi possiamo eh, pensare ad esempio ai vari e ripetuti braccio di ferro sulle questioni ehm, di, di, di Stato di diritto, cioè la, la Commissione europea, quindi, eh, fondamentalmente con i, i soldi tedeschi, trattiene appunto, questi fondi eh, per ehm, appunto, motivi legati al rispetto dei diritti umani, all'indipendenza delle magistrature polacche e così via. Eh, e appunto questa, questa serie di in qualche modo, scontri o comunque conflitti a bassa intensità potremmo dire sono proprio la traccia eh, della, della necessità per la Polonia di tenere aperto eh, questo fronte e in ultima eh, battuta direi che eh, appunto anche la, eh, questo, questo versante occidentale della, della contrapposizione polacca alla Germania eh, definirà nei prossimi anni e in qualche modo è da tenere presente proprio per eh, intuire la, la traiettoria che prenderà appunto anche lo scontro eh, all'interno del campo europeo che in teoria eh, viene rappresentato come una famiglia ma soprattutto a partire dal 24 febbraio è sempre più frammentato grazie Agnese, è molto interessante e, sempre ricollegandoci appunto al, al tema della Polonia eh, Nicola Cristadoro se volevi aggiungere anche tu qualcosa su su, su questo volentieri. Hai fatto un assist straordinario, <ride> grazie. Buonasera a tutti. Eh, no, sorrido perché ieri è successo questo, questo evento di grandissima risonanza mediatica e appena terminata la, la, la trasmissione con la Gruber mi, mi contatta Lucio Caraccio e mi dice... Ricorda, ti sei fatto un'idea su che cosa sia successo? Istintivamente gli ho detto no perché stavo guardando te in televisione, cioè, ho appreso da te quello che è successo. E che come sempre fa lui mi ha stimolato e mi dice Vabbè, vedi un po' se riesci a buttare giù due righe. E, e a mezzanotte mi ero fatto un'idea su quello che era successo. Cercherò di farla semplice e anche breve perché è un discorso un po' tecnico e prettamente militare. Allora, Innanzitutto bisogna sgombrare il campo da tutto il sensazionalismo che circonda questi eventi, cioè eh, il, la ridondanza mediatica, la risonanza, il voler creare eh, situazioni anche dove non ci sono. Perché? Perché fanno audience. Quello che è importante eh, da un punto di vista eh, di un analista appunto è eh, cercare di eh, lavorare su dei dati concreti, su dei, su dei fatti. E I fatti qui quali sono? I fatti si riconducono a due elementi essenziali. Uno, Leopoli. Due, il punto di caduta del, del missile. C'è un terzo elemento che fino a stamattina non, eh, non era noto ed è quello che io mi sono domandato per primo. Che tipo, Tutti parlano il missile, il missile, che tipo di missile era? Per sapere queste cose bisogna avere un po' di conoscenze tecniche eh, di armi, di cose militari, di procedure tecnico-tattiche, insomma per farla breve ho pensato subito, se il missile è russo, poi andremo a vedere se si è trattata di una provocazione, se era un, un errore, ci arriviamo. Se il missile russo può essere riconducibile per un tipo di eh, impiego, per come si prefigura la caduta, il punto d'impatto e altri elementi, eh, soltanto a missili tattici di tre tipologie, sono sostanzialmente gli Iskander, i Tochka e gli S-300, S-300 l'ho detto in grassetto vado avanti e poi torniamo sull'argomento questo missile è caduto eh, 60 km a nord di Leopoli ieri che cosa si è verificato nell'arco della giornata? si è verificato che i russi hanno scatenato un'offensiva di eh, missilistica sostanzialmente di artiglieria missilistica abbastanza importante, oltre 100 missili lanciati su tre obiettivi principali Kiev Kharchiv e Leopoli. Leopoli è la località a ridosso del confine polacco dove eh, ci sono delle, delle basi militari ucraine, è un'area eh, utilizzata per eh, l'inserimento di approvvigionamenti, di mezzi materiali, è un'area addestrativa per le truppe ucraine proprio perché non essendo a ridosso delle delle zone di combattimento della prima linea consente eh, di condurre addestramenti e di mantenere le riserve quindi comunque ha una sua valenza tattica rilevante la guerra si sta sviluppando in direzione ovest est giusto stiamo parlando della controffensiva in atto prima era est ovest con l'attacco russo e in direzione diciamo sud est Va bene? Quindi mi chiedo: un missile che cade a nord di un possibile obiettivo arrivando addirittura in territorio polacco. Di chi è? Cosa ci è andato a fare? E, se, e che tipo di missile è? Sicuramente non poteva essere partito dalla Russia perché per. Ehm, quando poi ho, ho, sono venuto a sapere che si trattava di un S-300, quindi escludiamo gli altri due missili le altre due tipologie che ho detto, l'S-300 ha una gittata di 250 km al massimo. Tra l'altro è un missile tra virgolette ignorante, ignorante soprattutto nel, eh, nel tipo di impiego che ne stanno facendo i russi in questo momento, nasce come sistema missilistico contraereo, i russi lo stanno adoperando in carenza di altre eh, tipologie di missili come missile superficie superficie, quindi è un uso improprio, quindi è un missile che non ha la tecnologia eh, idonea a ingaggiare un obiettivo terrestre deve ingaggiare un obiettivo nella terza dimensione. Questo significa che il sistema GPS sostanzialmente che è montato su questo missile non gli consente di, fare, di essere un missile intelligente, cioè di arrivare esattamente dove lo si vuole mandare. Allora che cosa è accaduto verosimilmente? Che in tutta la, la, la fase di attacco, l'offensiva scatenata ieri con questo centinaio di missili, ci sia stato un intervento da parte ucraina mirato a neutralizzarli. È evidente che se io sparo un caricatore di eh, 20 colpi, magari 10 vanno a segno, magari 15, ma non ci vanno tutti e 20, è statistico. Va bene? Mi seguite in quello che sto dicendo? Perfetto. Quindi, verosimilmente, un missile ucraino era missione degli stessi ucraini in data odierna, perché io è lì che cercavo di capire di chi è sto missile, alla fine me l'hanno detto, mi hanno anche risolto il problema. Un missile ucraino che è andato a finire in Polonia vuol dire che ha mancato un altro missile, un altro vettore aereo, quindi non un uso improprio ma un uso appropriato in funzione contraerea da parte ucraina, è andato oltre il bersaglio che avrebbe dovuto colpire e se fosse caduto in territorio ucraino tanto quanto effetto collaterale ci sta in guerra si si considera marginale cadendo in polonia effetto collaterale grave barra gravissimo con tutte le conseguenze ora vedete come prima di scatenare il tutto il bailamme di illazioni, di dire articolo 5, ci hanno attaccati la Russia e gli ucraini, bisogna andare a vedere di che cosa si tratta, quindi significa che nottetempo delle squadre tecniche, specialisti si chiamano techint, Technical Intelligence, okay, che sono andati a reperire e repertare i frammenti caduti peraltro in territorio amico perché sono caduti in Polonia quindi non era neanche necessario organizzare squadre di forze speciali che si infiltrassero per andare a prendere niente di tutto ciò sono andati a vedere di che cosa si trattasse per quella gente lì che è pagata per fare sto mestiere è abbastanza semplice dire se si tratta di pezzi di un missile piuttosto che di un altro e a quel punto lì gli ucraini stessi hanno ammesso di aver mancato eh, un obiettivo. Questo in buona sostanza è quello che è accaduto e che ha per qualche ora fatto eh, balenare l'ipotesi di una un possibile escalation, quanti hanno zuppato il pane in questa, in questa cosa dell'escalation, perché poi comunque, ripeto, il sensazionalismo vende e quindi... Ho cercato di ridimensionare la cosa in maniera un pochettino più, più concreta e forse più verosimile. Se poi invece si è trattato, allora vi faccio anche il complottismo, eh, di un atto voluto da parte degli ucraini che in una fase delicata di negoziazione occulta, underground, tra l'America e la Russia... Per porre fine, tu hai citato giustamente gli interessi americani, adesso la leva che stanno facendo su Zelensky e a Zelensky non va bene e allora bisogna rifomentare la guerra in qualche modo, rinfocolarla, buttiamo un missile al di là del confine e dove va a finire? Grazie a Dio non va a finire su Cracovia piuttosto che eh, su, su, su Varsavia stessa, va su un villaggetto di quattro anime perché sono andato a vedermi la mappa, le fotografie per capire che cosa c'è lì di così interessante qualora fossero stati i russi a fare targeting con un missile impiegato in maniera ancorché anomala però in funzione superficie superficie io so perché li usano, quali sono i tipi di obiettivi andiamo a vedere se c'è un qualche cosa veramente di pagante un high value target si chiama in, in gergo militare e, e non c'è niente tant'è che, oso dire, prendetela con le pinze la mia affermazione grazie al cielo sono morti soltanto due valligiani perché se fosse caduto un S-300 in un centro abitato densamente popolato avrebbe fatto una strage ancorché caricato con testata convenzionale perché sappiate che l'S300 è un missile tattico caricabile anche con testate atomiche e che nella dottrina russa questo è previsto come tipo di impiego non so se ho risposto la tesi complottista lo stai dicendo lei, <ride> io faccio analisi. <ride> eh, L'ho sentito anch'io. <ride> Grazie, allora eh, andiamo avanti, torniamo da Daniele Santoro, e, tu sei un grande esperto ovviamente di, di Turchia e ti occupi tanto di Turchia per, per l'IMES, eh, volevo sempre chiederti, tanto per non discostarci molto dal tema ucraino, Uh, il ruolo della Turchia in questo conflitto. La Turchia può essere considerata il, fino a questo momento il paradossalmente il principale vincitore della guerra in Ucraina, perché è il paese che è stato in grado di sfruttare con maggiore intelligenza le dinamiche tattiche innescate dalla guerra, le debolezze degli Stati Uniti, della Russia e della Cina. In questo modo sta riuscendo persino a volgere questi vantaggi tattici in vantaggi strategici. Eh, tanto che già ad aprile, da appena due mesi dall'inizio del conflitto, il ministro degli esteri turco Mevlučavučolu ha annunciato ufficialmente che la Turchia oggi è ormai una potenza globale, non più una potenza regionale eh, con interessi globali, secondo la formula con la quale lo Stato turco per decenni ha descritto la propria condizione geopolitica. Eh, nel caso di specie la Turchia eh, è riuscita già prima dell'inizio della guerra in Ucraina a ricavarsi una posizione di vantaggio in quello che si aspettava sarebbe stato un teatro di conflitto, eh, è noto come Ankara, soprattutto nell'ultimo decennio abbia eh, stabilito legami piuttosto profondi con la Russia anche a costo di danneggiare le relazioni con gli Stati Uniti e con gli altri paesi della Nato e lo ha fatto in una prospettiva propriamente strategica, eh, le relazioni non solo di carattere energetico e commerciale ma anche di carattere militare, la Turchia ad esempio ha acquistato gli S-400 della Russia e acquistando gli S-400 della Russia è stata estromessa dal programma degli F-35 americani, cioè dei caccia di quinta generazione, non solo, eh, ma sta anche negoziando ormai da un anno anche per acquistare solo un'ottantina di F-16, cioè eh, di caccia di quarta generazione della generazione eh, precedente. Tuttavia in questo modo questo è un esempio di come Ankara sia riuscita a guadagnarsi la fiducia di Mosca, spesso si parla, addirittura si è parlato di un'alleanza un turco-russa, evidentemente questo non è possibile, Turchia e Russia sono rivali strategici, è difficile non immaginare una rivalità più strutturale, più congenita di quella tra Turchia e Russia però la Turchia è riuscita eh, a farsi riconoscere dalla Russia come un interlocutore credibile e lo stesso è avvenuto rispetto all'Ucraina, la Turchia ha iniziato ad armare gli ucraini eh, già a partire quantomeno dal 2019 vendendo alle forze armate ucraine i celebri droni Barakhtar TB2 che nella prima fase del conflitto in Ucraina, eh, quella nella quale l'offensiva russa puntava sulla capitale Kiev, hanno svolto un ruolo piuttosto decisivo nell'arginare la progressione delle forze armate russe, la cooperazione militare tra Turchia e Ucraina è ancora più profonda, eh, gli ucraini producono ad esempio i motori per i droni turchi di terza generazione, eh, un paio di mesi fa Erdogan e Zelensky hanno annunciato eh, che a Kiev verrà messa in piedi una fabbrica per la coproduzione dei Barakhtar TB2, questa è un'iniziativa che precede l'inizio della guerra in Ucraina. Eh, intuendo che quello sarebbe stato un teatro decisivo la Turchia è riuscita a imporsi come interlocutore affidabile tanto per Mosca quanto per Kiev e una volta iniziata la guerra è stata in grado poi di sfruttare questa sua posizione per raggiungere la centralità che oggi eh, è visibile a tutti, Erdogan ha negoziato eh, l'accordo appunto sul grano perché era il corridoio alimentare eh, lungo il Mar Nero e poi il Bosforo e i Dardanelli ha negoziato lo scambio di prigionieri, eh, è di fatto il principale mediatore di un negoziato che in realtà non è mai esistito, ma che in termini scenografici ha consentito alla Turchia eh, di aumentare quantomeno in termini appunto pubblici e retorici eh, la, propria, eh, la propria posizione e soprattutto eh, sta ricevendo concreti e sostanziali benefici e concessioni da parte della Russia. In occasione del recente incontro di inizio ottobre ad Astana, Putin ad esempio ha proposto a Erdogan di creare nella traccia orientale, quindi nella Turchia europea, una piattaforma energetica che da un lato permetterebbe alla Russia di vendere agli europei il gas che transitava attraverso Nord Stream, il gasdotto che è stato recentemente danneggiato dal noto atto di sabotaggio e dall'altro la Turchia di acquistare il gas che proviene dalla Russia e rivenderlo poi ai paesi europei traendone benefici economici ma traendone anche vantaggi geopolitici perché in questo modo la Turchia aumenterebbe moltissimo la propria importanza per la sicurezza energetica dell'Europa, anche in considerazione del fatto che in questa piattaforma energetica che eh, in termini tecnico-concettuali verrà definita entro fine anno, convergerà non solo il gas della Russia ma anche il gas dell'Azerbaigian, che già transita dal territorio turco attraverso il gasdotto transanatolico e che costituisce per il momento una delle principali alternative al gas russo. In futuro potrebbe conver potrebbero convergere in questa piattaforma anche il gas del Turkmenistan, di Israele, del Qatar. Quindi dalla Turchia passerebbe tanto il gas russo quanto il gas alternativo alle forniture di Mosca. E questo è un esempio di come Ankara sia riuscita eh, a pensare prima di tutto e poi a sfruttare i benefici derivanti dal conflitto che la Turchia, ripeto, ha anticipato, non ha improvvisato eh, questa, eh, questa sua posizione. E la vera, eh, la vera questione a questo punto è dove Ankara intenda investire il capitale geopolitico così accumulato, per la, perché la Turchia è stata in grado in questa fase di aumentare la propria importanza per tutti e tre i protagonisti della guerra grande, per gli Stati Uniti, ai quali la, la Turchia serve per bloccare o quantomeno per contenere la spinta verso il mediterraneo dei russi dei cinesi e anche dei persiani in una fase in cui eh, gli stati uniti stessi intendono ridurre la propria presenza nel mediterraneo che però rimane un teatro strategico per il controllo dell'europa l'abbiamo detto ha aumentato in modo esponenziale la propria importanza per la russia che ha bisogno degli stretti e ha bisogno eh, della turchia come, eh, come interlocutore ha aumentato la propria importanza anche per la cina perché d'ora in avanti le merci cinesi che non potranno più passare attraverso lo snodo ucraino transiteranno sempre più attraverso la rotta che i turchi chiamano corridoio centrale che lega eh, i porti cinesi del Pacifico all'Europa attraverso il Kazakistan, il Caspio, il Caucaso e l'Anatolia. E diciamo appunto dicevo l'incognita è dove la Turchia intenderà investire questo capitale geopolitico così accumulato. E la risposta in realtà non è molto difficile perché in questa fase la bussola geopolitica della Turchia è questa, la Mavivatan o Patria Blu, cioè le rivendicazioni marittime, le rivendicazioni di territorio marittimo e anche di isole che allo stato attuale sono sotto la sovranità eh, della Grecia. La Turchia è determinata ad appropriarsi di questi spazi marittimi a riportare sotto la propria sovranità le isole dell'Egeo orientale in una recente intervista il portavoce di erdogan ibrahim kalun che è di fatto il consigliere per la sicurezza nazionale in turchia ruolo che formalmente non esiste ma che lui ricopre informalmente ha dichiarato in un'intervista che in termini strategici turchia e russia sono sulla stessa lunghezza d'onda perché la russia vuole tornare indietro di 30 anni la turchia vuole tornare indietro di 100 anni e la questione per la Turchia è quella di cambiare i trattati, e faceva riferimento al trattato di Losanna del 1923, che costituisce la costituzione geopolitica della Repubblica di Turchia e che ha fissato i confini della stessa, soprattutto eh, in, termini, in termini marittimi. Quindi. Eh, la vera questione che riguarda la Turchia è che Ankara in questa fase sta cercando di accumulare credito e capitale nei confronti delle grandi potenze per investirlo poi in quello che molto verosimilmente nel medio periodo sarà un conflitto più o meno violento con la Grecia per ridefinire i confini nell'Egea orientale e nel Mediterraneo nord, nord orientale e questa quella tra Turchia e Grecia è evidentemente una contesa che riguarda direttamente i paesi europei, i paesi che affacciano sul Mediterraneo e in particolare anche l'Italia che ha eh, ingenti interessi soprattutto di carattere energetico nel Mediterraneo orientale e sarebbe naturalmente un conflitto o comunque una, una, una competizione, una contesa che rischierebbe di destabilizzare ulteriormente l'area mediterranea già provata naturalmente dal conflitto in Ucraina. Grazie Agnese, nel tuo, nel tuo saggio di questo, di questo numero eh, ti occupi soprattutto dei rapporti ridisegnati eh, nell'Unione Europea a svantaggio della Francia, perché dici che sono a svantaggio della Francia? Sì, riprenderei. Grazie. Beh, per molti versi è un discorso complementare a quello che facevamo per la Polonia, perché nel momento in cui si rafforza l'asse orientale non può che indebolirsi invece il nucleo occidentale che anche poi quello che noi conosciamo come nucleo anche fondatore, in qualche modo originario eh, dell'Unione Europea. Noi qui eh, lo abbiamo chiamato Euroquad, abbiamo eh, riunito quindi questi quattro paesi, Spagna, Italia, Francia e Germania, con la Germania appunto con un ruolo un po' eh, a sé, ma sicuramente appunto questo gruppo di paesi e nella fattispecie la Francia esce fondamentalmente declassato da, dalla guerra d'Ucraina, noi a nostra volta, perché siamo semplicemente meno eh, utili anche innanzitutto al contenimento della Russia, ma non solo non, non possiamo ovviamente svolgere un ruolo di primo piano come eh, lo svolgono questi paesi orientali, ma addirittura noi mh, con sfumature diverse però... Eh, intratteniamo un rapporto anche molto più ehm, titubante anche rispetto alla condanna netta o alla diciamo, determinazione di tagliare eh, i rapporti con la Russia. La Francia nella fattispecie è eh, una delle eh, potenze che più subisce eh, diciamo, questo spostamento del baricentro geopolitico ehm, del, negli equilibri europei, perché appunto la Francia è una potenza che fondamentalmente anzitutto si pensa eh, imperiale, forse eh, è una delle m, poche rimaste, per quanto, eh, a livello europeo intendo, per quanto eh, naturalmente in declino, e trae eh, proprio forza e ehm, in qualche modo sviluppa la propria influenza eh, geopolitica attraverso il, la, il, diciamo, il dominio sull'Europa sull che sfrutta essenzialmente come moltiplicatore ehm, del, della propria potenza è, molto di, è diventata molto più difficile questa operazione appunto da quando eh, il baricentro si è eh, spostato Anzitutto perché eh, ovviamente un, um, un rilievo eh, dato all'asse di crisi orientale eh, automaticamente declassa invece l'asse meridionale. La Francia si sviluppa principalmente eh, attraverso la sua proiezione mediterranea, che è un ponte eh, di fatto per l'Africa, continente strategico eh, in cui ovviamente la Francia ha sviluppato un impero coloniale da cui però adesso è in ritiro, eh, il ritiro dal Mali di, di fine agosto naturalmente eh, anche mh, non direttamente collegato alla guerra di Ucraina ma anche lì naturalmente eh, lo stesso Mali e il Sahel è diventato un'area anche di contesa tra le potenze europee e la Russia presente in, in queste zone soprattutto con le milizie del gruppo Wagner ad ogni modo ci sono una serie di fattori da cui la Francia storicamente traeva forza, su cui adesso non può più contare. E eh, non da ultimo, per anche dare un po' di, di organicità insomma, a questo discorso, anche rispetto a quanto dicevamo prima, il problema eh, anche più evidente forse adesso della Francia eh, è proprio il disaccoppiamento con la Germania, eh, l'asse franco-tedesco che, eh, per molti versi costituisce proprio il motore dell'Unione Europea ehm, anche ehm, nei, nei termini del, dell'integrazione poi dei, degli allargamenti successivi ehm, e così via, adesso è in crisi. Eh, a dir poco per quanto venga eh, dissimulata, però è stato il primo anno, questo dal 2003, da quando esiste, che eh, non si è tenuto il consiglio dei ministri congiunto franco-tedesco, Francia e Germania sono legate da un importante trattato bilaterale che è il trattato dell'Eliseo e in questi consigli di ministri si rinnovava ogni anno questo patto fondamentalmente, che quest'anno non si è potuto tenere proprio eh, perché mancavano delle, delle premesse di fondo da condividere, si era in disaccordo su troppi dossier eh, strategici. Ehm, il disaccoppiamento con la Germania, eh, quindi, in qualche modo depotenzia Parigi che originariamente proprio anche eh, nel progetto di, di costituzione dell'Unione Europea avrebbe volentieri fatto a meno di includere la Germania che è stata invece eh, inclusa per volontà eh, americana perché all'epoca quindi dopo due guerre mondiali la priorità era tenere i tedeschi sotto per parafrasare un po' il, il, diciamo, la, la frase ecco, più riassuntiva della, della che può definire meglio ecco, gli equilibri che dovevano instaurarsi grazie al patto atlantico eh, e i tedeschi erano sicuramente meno pericolosi se inquadrati all'interno di una struttura di sicurezza. La Francia avrebbe avuto il compito di ancorare a sé la Germania eh, al contempo badando che eh, non si sviluppasse secondo una traiettoria eh, diciamo troppo di, di potenza geopolitica, di potenza quindi anche militare Ehm, confinandola quindi il più possibile contenendola proprio anche ancorandola a sé eh, ad uno sviluppo al massimo di potenza geoeconomica, cosa che effettivamente poi nel corso de degli anni anche con gli allargamenti successivi eh, è successa ma eh, attualmente il, la, questa è una delle conseguenze probabilmente più di lungo periodo della guerra d'Ucraina ehm, Dovremo vedere esattamente cosa vorrà diventare la Germania eh, tra qualche anno, ma sicuramente già eh, l'annuncio del riarmo tedesco ha una manciata di giorni dallo scoppio della, della guerra è stata una svolta epocale è stata definita così anche dallo stesso cancelliere Olaf Scholz e questo ha già profondamente eh, incrinato i rapporti con la Francia perché ha annunciato anzitutto il ritorno di una potenza di fuoco eh, Berlino aveva abdicato in qualche modo ehm, alla eh, volontà di ricostituirsi come potenza militare dopo il, il trauma collettivo possiamo dire di eh, due guerre mondiali ma soprattutto insedia in questo modo, proprio con il riarmo, una, un ambito di elezione eh, di, di Parigi, della Francia, eh, che mh, fondamentalmente al momento è la potenza eh, diciamo, militare di spicco anche del, dell'Unione Europea. Eh, la Germania, e questo appunto sempre secondo quanto dichiarato da Olaf Scholz, dovrà diventare, quando ha annunciato questo imponente riarmo, la prima potenza militare europea e questo già quindi incrina eh, moltissimo proprio la fragile intesa eh, su cui si reggeva eh, l'asse franco-tedesco ma anche tutta, eh, tutto il meccanismo di, ehm, del, del progetto europeo delle origini. Gli esempi di eh, disaccoppiamento ormai sono eh, evidenti, poi possiamo anche, se in caso tornarci eh, con eventuali domande, ne cito solo un paio per darvi un'idea, eh, come sicuramente anche avrete sentito, anzitutto il riarmo eh, non, non viene fatto eh, nell'ambito di progetti europei, sono eh, principalmente fondi che la Germania intende spendere per sé, e sempre all'interno dell'ambito della difesa, lo scudo missilistico, l'iniziativa proposta dalla Germania eh, appunto a ehm, protezione eh, della, del quadrante europeo appunto a fronte di, di questa nuova emergenza ehm, bellica e geopolitica è una proposta che essenzialmente taglia fuori la Francia e anzi si appoggia su armi principalmente eh, americane, tedesche e israeliane eh, ultimo, eh, ultima declinazione di questo eh, disaccoppiamento e il disaccoppiamento è di per sé un male per, eh, per Parigi perché una Germania che procede isolata e in maniera appunto così autocentrata non può che eh, compromettere eh, la, la capacità appunto, della Francia di influire su un'Europa anche così eh, gradualmente sempre più decentrata da, da sé eh, ultima appunto declinazione in qualche modo fiscale di questo eh, disaccoppiamento è il recente piano ehm, annunciato dalla Germania, poi pare ci siano stati degli smussamenti insomma, e stato, ci sia stata una disponibilità anche a venire incontro invece più al alle richieste europee però a questo eh, cappello fondamentalmente fiscale in sostituzione del price cap, quindi del testo eh, del gas eh, che vari paesi europei invece avevano proposto come misura comune, la Germania con un piano da 200 miliardi ha annunciato una, una manovra di fatto fiscale approfittando della del proprio margine anche eh, di, di bilancio per attuare appunto una misura analoga a tutela quindi dell'aumento dei, dei costi eh, della vita che però non aveva assolutamente e non ha eh, assolutamente alcun orizzonte eh, europeo. Di fondo ehm, appunto, questa forse è la eh, frattura più grave sia per gli equilibri poi, europei a venire che eh, per la Francia stessa che nel momento in cui non riesce ad ancora restare la Germania perde necessariamente di, di potenza e di appunto, eh, presa sullo stesso eh, diciamo, progetto europeo che ha sempre usato come appunto, vettore della, della propria influenza. D'accordo, grazie Agnese. E chiuderei con una domanda per Nicola Cristadoro, poi ovviamente apriamo anche alle vostre domande. Eh, nel tuo saggio che intitoli Follia e Fallout, Putin e il gladiatore nucleare, parli di benedizione dell'arma atomica. Cosa, cosa intendi dire con, con questa espressione? Eh, allora, grazie. Intanto eh, una piccola premessa. Ehm, io ho scritto questo, questo articolo, questo saggio, sempre sul, sull'onda emotiva di una sorta di irritazione nel sentire tante tavole rotonde, tante discussioni accademiche, per lo più in televisione, dove tutti si sbizzarrivano a parlare di testate tattiche, testate strategiche. E eh, bisogna anche, ancora una volta, eh, capire di che cosa si tratta, cioè di cos'è una testata tattica, cos'è una testata strategica e quali sono i principi di impiego. Quindi agganciandomi ai principi di impiego dico che la Russia in sé, nella propria dottrina militare, prevede l'impiego dell'arma atomica e lo prevede non in una funzione eh, di retaliation come nella nostra dottrina occidentale, ma in una funzione... <ride> uso un par cioè, è paradossale definirla così, ma la definiscono così, eh, difensiva, preventiva. Quindi prima che qualcuno possa farmi del male, io posso arrivare a decidere di impiegare l'arma atomica. Ovviamente con una diversa eh, gradazione, no? l'arma tattica cosiddetta tanto sbandierata eh, è in funzione della potenza, ecco questo dovete, dovete tenere presente, l'arma tattica è in funzione della potenza, del, del, dei chilotoni con la quale è caricata la testata, fino a 100 chilotoni. Oltre i 100 chilotoni, quando si va sull'ordine dei megatoni, si parla di testata nucleare strategica, perché? Perché? testate di questa intensità, di questa potenza, vengono messe, vengono montate su vettori che hanno eh, una capacità di impiego intercontinentale, quindi a migliaia di chilometri, e con l'intento di un potere distruttivo effettivamente eh, devastante e senza ritorno. La dottrina della mutual assured destruction dell'epoca della guerra fredda no? soltanto che eh, nel, in occidente si sì, era concepita come una ritorsione a seguito di un attacco ribadisco mentre tuttora come retaggio culturale ereditato anche dal, dall'unione sovietica la dottrina militare russa la prevede impiegabile soprattutto l'arma tattica adesso torniamo più su dimensioni eh, umane <ride> eh, a un livello eh, Preventivo, appunto. Preventivo determinato da cosa? E qui c'è la grossa lacuna concettuale che eh, inibisce l'uso di questa arma eh, da parte dei, sovieti, dei, sovieti, scusate, dei russi stessi. Quindi è importante capire che nella dottrina militare eh, russa contemporanea c'è un principio che si chiama eh, cross-domain coercion. Poi arrivo alla domanda immediatamente che prevede l'impiego di eh, armi convenzionali, armi non convenzionali, quindi arma nucleare e eh, dottrina ehm, un, un ricorso massiccio alle information operation, cioè alla propaganda, alla, a colpire l'avversario nel campo cognitivo. Quasi diventa dominante questa dimensione su quelle eh, della guerra guerreggiata. Va bene? Detto questo eh, andiamo a vedere i eh, teorici sempre del, dell'impiego dell'arma nucleare che cosa dicono troviamo per esempio eh, un personaggio come il, il professore l'accademico Simbal che già nel 95 diceva che se la Russia dovesse essere attaccata nemmeno con le armi ma semplicemente nel campo cognitivo quindi da una massiccia Operazione propagandistica da parte dell'Occidente tale da determinare lo scardinamento dell'ordine interno e, e, e gli equilibri interni della Russia stessa, perché poi la propaganda a è mirata, le PSYOPs a quello mirano, eh, quelle divisive, quelle coesive invece mirano al consenso, va bene, ma è un altro, è un altro settore. Dicevo, se la Russia poteva all'epoca, già nel 95, giudicare un tale tipo di minaccia, quest'uomo teorizzava la legittimità dell'impiego dell'arma nucleare. Mi sembra eccessivo, no? Che cosa è rimasto di quel retaggio culturale? È rimasto quello che è il pensiero, e arrivo alla domanda, di quelli che io considero i cosiddetti eh, fan del nucleare russi, il club del nucleare, e tra questi fan emerge la figura per esempio eh, del patriarca Cirillo I e nessuno l'avrebbe detto. Cirillo I per esempio è assurdo agli onori della cronaca per la benedizione delle armi che ha fatto quando eh, ha eh, santificato la, eh, la mobilitazione no? dicendo dovete andare a combattere per la patria, per la grande madre russia ma ci sta, non è che lo fanno solo i russi, cioè in tempi recenti e non troppo lontani lo facevano anche i papi, insomma. E... Però Cirillo va oltre, perché Cirillo, in nome dell'ortodossia religiosa, ha santificato l'impiego dell'arma atomica, perché arriva ad affermazioni, leggo qua e là qualche citazione, e... afferma che le armi atomiche sono un comandamento di Dio e forniscono sovranità alla Russia. Ora, detto da un patriarca, eh, suona male. Accanto a Cirillo I troviamo un altro eminente personaggio per il mondo eh, russo, per l'intelligenza russa, che è il giornalista e filosofo Igor Kolmogorov, che ha creato il principio dell'ortodossia atomica. E che cosa dice? Dice, e in questo si aggancia in maniera molto molto forte alla, a quanto eh, propugnato da Cirillo I, allo scopo di compiere con successo questa missione, la missione sottintesa perché questo è un estratto di un discorso, è l'avvicinarsi a Dio, la Russia non può essere solo uno Stato ortodosso, dovrebbe essere uno Stato così potente che nessuno e nessuna arma potrebbe azzittire la nostra testimonianza di Cristo. Il principio cardine dell'ortodossia atomica è che per rimanere ortodossa la Russia dovrebbe essere una forte potenza nucleare e per restare una forte potenza nucleare dovrebbe essere ortodossa. Lo Stato russo deve proteggere la nazione tramite mezzi concettuali dalle minacce mentali. Ecco qui arriviamo all'equazione potenza nucleare-difesa concettuale, che è funzionale di nuovo, alla Infowar, alla, alla guerra delle informazioni già eh, teorizzata da Zimbal nel 1995, quindi in piena, cioè, a, a, appena terminata la, la, la, la, la guerra fredda. Questo vi dà la dimensione di quale sia un certo tipo di sensibilità che non è propria del nostro costume, della nostra mentalità e che invece in ambiente russo è abbastanza diffusa, magari non è largamente condivisa, però è diffusa, cioè è presente e non è contestata. Tornando sul piano laico troviamo un terzo personaggio che è, una, è forte, uno strenuo assertore del, della legittimità e della necessità dell'impiego dell'arma atomica che è eh, Kadirov, Ramzan Kadirov, il, il leader Kadirovsky, il quale ha, ha avuto tante perdite in battaglia in Ucraina. Perché eh, bisogna sapere che i combattimenti terrestri, le forze terrestri che combattono maggiormente non sono le unità regolari, siamo in perfetta guerra ibrida, okay? la guerra in Ucraina è guerra ibrida per eccellenza. La componente militare terrestre che combatte è minoritaria, anche perché hanno un, un, un rating di diserzioni abbastanza elevato, non hanno sta grande volontà di andare a combattere i soldati, anche perché ripeto, non hanno un livello addestrativo adeguato a fronteggiare truppe avversarie ucraine che hanno un vantaggio rispetto a loro, la motivazione, ok? Gli ucraini combattono per la difesa della propria terra, i russi perché ce li mandano, fa la differenza: il morale in combattimento è un moltiplicatore di forza eccezionale, porta ai cosiddetti atti di eroismo, va bene? Oppure l'eroismo è anche frutto della sopravvivenza, ma il morale è un, è, è un, è un cardine nel combattimento, la motivazione. Quindi Kadirov. È una eh, di quelle componenti che combatte sul terreno, così come le formazioni paramilitari filorusse, così come la formazione Wagner, i mercenari della Wagner, menzionati eh, poc'anzi appunto, presenti in Mali. La presenza in Mali della Wagner è, è un problema per la Russia, perché significa sottrarre risorse spendibili in territorio ucraino, tant'è che ha dovuto recuperare. Parecchie centinaia di uomini dalla Siria, perché Wagner come mercenari li troviamo un po' dappertutto. In tempi non sospetti erano anche in Venezuela, in Repubblica Centrafricana, per amor di Dio. Laddove la Russia ha interessi eh, da tutelare con eh, le armi, in prima battuta spende i mercenari. Non entro nel merito del perché, ma c'è tutta una filosofia dietro questa scelta. E quindi morale della favola, Kadirov visto l'elevato tasso di perdite che ha avuto tra i suoi uomini è arrivato a, anche lui a, a dire sarebbe ora che venisse presa un'iniziativa un pochettino più drastica tradotto in usiamola almeno una, un'arma tattica che faccia un po' di... di, di che, che induca a, a più miti consigli gli ucraini. Certo è che questo è frutto di narrativa, questo è frutto di propaganda perché non si può lanciare una bomba atomica su un territorio che si sta rivendicando come proprio e per il quale si immettono migliaia di soldati di qualunque tipologia proprio per fare quello che è previsto poi da un'operazione, da una campagna militare che non è attaccare e combattere è attaccare, combattere e consolidarsi e non ci si va a consolidare su un terreno radioattivo grazie se ci sono domande ne possiamo raccogliere solo un paio perché il tempo è tiranno ce ne sono due qua non so se con i microfoni se no li diamo noi ah, dovrebbero arrivare con i microfoni dalla regia eccoci qua Ah, era qua davanti grazie io avrei due domande una sulla Turchia per il signore e una sull'eventuale attacco atomico la prima è com'è possibile che l'Unione Europea abbia lasciato alla Turchia tutto questo spazio e che continui a lasciarlo e soprattutto si mette in mano a una forma di ricatto sull'energia se vanno avanti tutti i progetti legati al passaggio del gas. La prima domanda, la seconda è in caso di un attacco atomico difensivo, chiamiamolo come vogliamo, da parte della Russia, è quasi scontato che l'obiettivo diciamo, sarebbe al confine con l'Europa, non al confine con la Russia, nell'Ucraina, quindi diciamo, nei paesi... Più occidentali, quindi o Polonia o Slovacchia o Romania o Ungheria, comunque diciamo l'Ucraina occidentale, questa è la mia domanda. Grazie. Daniele, sulla. Ah. Vado io? Allora, eh, la Russia è un'opinione, naturalmente, eh, la mia, eh, non. Eh, non impiegherebbe una testata nucleare tattica di pochi chilotoni peraltro è eh, per la più piccola possibile hm, su un paese al di fuori dell'ucraina la impiegherebbe laddove non è riuscita a conseguire degli obiettivi che potevano rappresentare land state cioè il eh, il conseguimento appunto della vittoria che si era prefissata con una blitzkrieg che avrebbe dovuto durare una due settimane comunque un lasso di tempo brevissimo laddove nel, nell'idea originale di questa invasione ci si aspettava un'accoglienza diversa da quella che poi si è trovata e l'obiettivo era kiev e l'obiettivo era odessa cioè erano due eh, realtà territoriali, una di fortissima valenza politica, Kiev, e non era necessario impiegare l'arma atomica, era necessario conquistare la città senza dover eh, impegolarsi in un combattimento urbano che sarebbe stato un massacro tipo Grozzi se non peggio, ecco perché si usano i Kadyrovski tra l'altro. E e rovesciare il governo di Zelensky and state conseguito. Odessa, Odessa rappresenta la cesura sulla costa eh, appunto del Mar Nero dopo aver preso la Crimea in direzione della Romania avrebbe significato avere il controllo completo della costa, togliere sbocchi al mare all'Ucraina e quindi eh, Niente, essere i padroni geograficamente parlando di quella che è eh, la terra che conta, ok? Non, è, non ci sono riusciti. Ecco perché mi sento di dire che qualora, ma proprio nell'ipotesi remota, dovessero impiegare l'arma atomica, nella mia idea quelli potrebbero essere due potenziali obiettivi. Non so se ho risposto. Diciamo La risposta in realtà è molto breve, l'Unione Europea non esiste come soggetto geopolitico per cui diciamo, bisognerebbe chiedersi perché i singoli paesi europei eh, permettono eventualmente alla Turchia di ricoprire questo ruolo, le ragioni sono molteplici, ne cito una forse la più importante perché mediamente i paesi europei vivono in quella che noi chiamiamo dimensione post -orica. Uh, i turchi viceversa fanno dei sacrifici la Turchia è una potenza che vive in dimensione propriamente storica la Turchia riesce a ottenere questi successi e a imporre a volte la propria agenda anche ai paesi europei perché la nazione turca, il turco medio è in grado di sopportare dei sacrifici qualche giorno fa a Istanbul c'è stato un attentato gli attentati terroristi ad esempio sono una costante nella storia turca in Turchia c'è l'inflazione reale più o meno al 150% uh, l'economia non va eh, non va esattamente bene nell'intorno turco eh, ci sono guerre che comportano anche per il, per il cittadino turco morte, distruzione e via dicendo i turchi tendono a sopportare tutto questo eh, anche perché la narrazione pedagogica che poi sta alla base diciamo, eh, della connotazione antropologica e culturale del cittadino turco è tale eh, da alimentare questo tipo di atteggiamento. Al bambino turco viene insegnato immediatamente che discende da una tradizione imperiale di 6.000 anni e che deve essere all'altezza di questa tradizione imperiale. Se questo comporta dei sacrifici questi vanno fatti perché l'importante è la gloria dello Stato, della collettività gli viene insegnato per restare più vicino a noi che è nipote di coloro che a cianacale durante la prima guerra mondiale versarono il proprio sangue per garantire l'indipendenza della nazione e anche di questo bisogna essere all'altezza eh, quindi a fronte di un paese che ragiona in questo modo e che è disposto a sopportare determinati sacrifici è evidente che paesi che le cui popolazioni non sono invece disposte non parliamo dell'italia naturalmente, ad affrontare questo tipo di sacrifici si trovano evidentemente in una posizione tale da dover subire quelli che poi possiamo chiamare anche eh, ricatti sotto il profilo energetico, sotto il profilo migratorio sotto altri tipi eh, di profili cioè paesi come quelli europei tendono, ci sono alcune eccezioni penso ad esempio alla Francia ma tendono eh, a negoziare a cedere per cui è dovuto perché le rispettive popolazioni non sarebbero in grado di sopportare ad esempio un confronto non dico militare eh, ma anche relativamente violento come c'è ad esempio quello fra, fra turchia eh, e francia non sarebbero in grado di sopportarlo per cui tendono eh, a cedere questa credo sia la, la ragione principale magari raccogliamo ancora una domanda purtroppo è finito il tempo e vi ringrazio tutti per l'ottimo intervento eh, avrei una domanda riguardante il contesto caucasico quindi volevo chiedere quanto una russia così in difficoltà e una turchia sempre più con mire sempre più imperiali eh, quindi quanto questo contesto qua possa incidere ne <coughs> negativamente per eh, l'armenia è realistico pensare che il nagorno karabakh possa cadere a breve è realistico pensare che eh, effettivamente poi ci si possa spingere ancora più in là quindi andar, andando a occupare addirittura un pezzo di Armenia per unire il grande mondo turcofono e poi invece riguardante eh, proprio lo scenario eh, ucraino eh, avrei una domanda eh, che continua a pormi dall'inizio della guerra eh, ma visto che mh, abbiamo capito che per la Russia questa è una guerra fondamentale dato il contesto ma allora perché sento dire che la Russia non ha ancora impiegato le sue armate migliori? Perché mi viene da dire se è importante per me è una certa, se le cose non vanno bene cerco di uso diciamo vado a raschiare il barile, no? per dirla in modo non, non tecnico. E ancora una piccola domanda, scusatemi, è, è realistico eh, questo pensare alla linea Maginot? È, è vero che la, la Russia la sta costruendo ed è vero che... In realtà non sarà in grado di reggere l'urto della controffensiva ucraina. Grazie, scusate. Allora, cercherò di essere il più sintetico possibile. È vero che non sta impiegando le sue risorse migliori. Ci ha provato le risorse migliori militari russe sono rappresentate. Dalla Forza Armata costituita dalle VDV, cioè le forze aviotrasportate, okay? paracadutisti e, e affini. Ha provato nella fase iniziale, facendoli infiltrare dalla Bielorussia, okay? per andare sull'aeroporto, eh, eh, come si chiamava, mi sfugge il nome adesso? Esatto, di Ostom, grazie e ha commesso degli errori tattici che si sono verificati già nella seconda guerra mondiale li avevano commessi gli americani in Francia, praticamente non è riuscita a far congiungere le truppe che arrivavano da est, la famosa colonna di 60 km che si è impantanata sulla sull'unica strada disponibile in quel settore, in quella stagione con le truppe che erano state infiltrate il tempo di, di tenuta di una posizione da parte di truppe aviotrasportate per il tipo di logistica che ha e di armamento che impiega è di 3-4 giorni se non arrivano gli altri ad Armanforte è meglio che, che si sgancino perché altrimenti le prendono e lì chi aveva già fatto una, una controffensiva locale efficace che ha creato uno sbandamento poi è vero che si sono anche ricostituiti però hanno preso una batosta dove voglio arrivare quelle sono le truppe migliori le truppe migliori non sono una risorsa infinita d'accordo e eh, la concezione russa soprattutto nelle fasi iniziali era quella ribadisco di una cosa rapida cosa rapida eh... Che a un certo punto, vedendo che non funzionava, ha puntato sulla quantità e non sulla qualità. Hanno migliaia di carri armati obsoleti. Noi, nella nostra concezione occidentale, consideriamo la vita tecnica di un carro armato, l'obsolescenza. A un certo punto la mettiamo fuori uso perché non è più affidabile. Loro questi scrupoli non se li fanno. Si mette carburante, si caricano munizioni, se cammina e può sparare, lo impieghi ma è pericoloso, non dà garanzie di sicurezza per l'equipaggio, non gliene può fregare di meno, eh? possono anche bruciare dentro, però si manda in battaglia. Quindi hanno migliaia di mezzi da impiegare, da spendere prima di arrivare a utilizzare le risorse pregiate come i T14 che costano migliaia di milioni di miliardi e gli vengono distrutti come vengono distrutti gli altri carri, perché poi i javelin hanno la loro efficacia, va bene? Quindi Vogliono tenersi l'asso nella manica? Io questo non lo so, comunque hanno ancora tanta roba da spendere e stanno perdendo tante risorse in quest'ottica, probabilmente possono andare avanti ancora parecchio, anche a costo di prendere le botte. La linea Maginot, l'ho detta in maniera molto semplice per cercare di rendere l'idea. Eh, la linea Maginot è una metafora, semplicemente si sono attestati su una posizione difensiva su tre livelli al di là del dietro sulla, sulla sponda, se giù, la sponda sinistra, giusto perché sfocia nel, nel Mar Nero sulla sponda sinistra, eh, cercando di riorganizzarsi. Ce la faranno? Eh, questo ce lo dirà la battaglia. Bisognerebbe entrare molto nel merito. Eh, di che cosa materialmente stanno organizzando come, come posizione difensiva. Secondo me stanno prendendo tempo, ma sono destinati a ripiegare ancora di più, perché l'offensiva che sta andando avanti anche a Kherson, che in realtà in origine era solo un diversivo, eh, era un deception plan, l'attacco era lungo la direttrice di Kharkiv, lo sforzo principale, hanno fatto credere gli ucraini e ha funzionato che attaccassero su Kherson. I russi si sono convogliati, hanno convogliato le loro forze in quell'area, ecco perché ce ne sono tanti adesso e stanno difendendo. Però tutto sommato non sono stati sufficienti, tant'è che ormai Kharkiv è sgombra ed è il motivo per cui l'hanno bombardata malamente ieri insieme a Kiev, cioè quegli obiettivi non conseguiti. Si ritorna alla tattica del bombardamento intenso perché andare a far macellare la gente. Insomma, comincia a pesare anche a loro siamo sull'ordine degli 80 oltre 80.000 eh, non 100.000 come è stato detto sull'ordine degli 80.000 tra morti e feriti e disertori questo non so se ti ho risposto okay. Io rispondo in modo estremamente sintetico perché siamo agli sgoccioli e sì, l'integrità territoriale dell'armenia in realtà a questo punto la vera posta in gioco della partita caucasica Tanto che, malgrado il sostegno della Turchia all'Azerbaijan, che rappresenta la principale minaccia per l'Armenia, Yerevan continua a dare corso al processo di normalizzazione delle relazioni con Ankara, perché, vista l'estromissione di fatto della Russia dal quadrante caucasico, la Turchia, paradossalmente, a questo punto può diventare il principale garante eh, dell'integrità territoriale dell'Armenia. Grazie, il nostro tempo è finito. Grazie a Daniele Santoro, Nicola Cristadoro, Agnese Rossi, al Circolo dei Lettori, a voi che siete venuti. Appuntamento al prossimo mese. Numero su cosa, Daniele? E, beh, lo lasciamo in sospeso perché abbiamo... <ride> Giustamente. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti.